Eccoci alla demo live dell'integrazione tra le soluzioni RDX, Quick Store di Overland Hamburg e eh, i NAS QNAP. Siamo all'interno della management del NAS QNAP, quindi il QTS. Non facciamo nient'altro che fare login. Prima di iniziare voglio farvi vedere... La versione di sistema operativo QTS che stiamo utilizzando in questo caso, su un NAS HS251 Plus, la versione è la 441.1064 del 18 settembre 2019. Vi faccio vedere anche la versione di HBS Hybrid Backup Sync che stiamo utilizzando, che è stata aggiornata da poco, la versione la 3.0.1.9.0.9.2.3 quindi anche questa è importante eh, da eh, aggiornare ovviamente per mantenere la compatibilità sempre con tutti i vari dispositivi. Ora abbiamo il nostro Drive RDX collegato appunto al nostro NAS, dovremmo vederlo sotto gli external storage, ma eh, in effetti non c'è, perché? Perché la cartuccia non è inserita all'interno del Drive, quindi ora Cliccherò, quindi inserirò la cartuccia all'interno del drive, spero che si senta il click, quindi il click che porta appunto la cartuccia all'interno del driver X fisicamente, quindi tra un paio di secondi dovremo vedere riconosciuta la nostra cartuccia, eccola qua, come vedete appunto è stata riconosciuta e appunto inizializzata dal sistema. Ora andiamo a formattare la nostra cartuccia, come vedete eh, queste sono le possibili eh, opzioni e in termini di file system c'è la possibilità di eh, avere diversi eh, file system, quindi da EXT4 a EXT3, FA32, NTFS o HFS+. Um, consigliamo per mantenere una completa compatibilità col sistema QNAP di adottare le EXT4. Uh, abbiamo nominato la cartuccia RDX Untera, perché è quella che utilizzeremo per questa rapida demo. Potremmo anche eventualmente abilitare la crittografia sul, dei dati sulla cartuccia. In questo caso non l'abilitiamo per uh, rendere molto più snello e rapido appunto questa demo. Formattiamo la cartuccia, quindi uh, la cartuccia in questo momento viene sostanzialmente smontata. Perché ovviamente il nostro dispositivo come vedete eh, non è riconosciuto quindi la cartuccia non è in questo momento montata perché è fisicamente in fase di formattazione nel momento in cui appunto finirà la cartuccia tornerà ad essere eh, disponibile per eseguire le eh, opzioni appunto le funzioni appunto di backup quello di oggi è un backup dati quindi non sarà alcun tipo di disaster recovery, ma, ma sarà appunto un backup fisico dei uh, dati su supporto rimovibile. La cosa importante da ricordare quando parliamo di soluzioni RDX. Quindi è terminata la formattazione, io smonto ora da questo tasto fisicamente la cartuccia e dovreste sentire il rumore. Eccolo qua. Quindi la cartuccia è stata fisicamente smontata e appunto scompare dal, dai nostri dispositivi esterni. Ora la reinserisco all'interno del nostro drive in modo da essere disponibile per andare a creare su HBS3 il nostro job di backup. Quindi andiamo a creare ora un backup all'interno di HBS3 appunto troviamo backup job andiamo a selezionare la cartella da backupare, in questo caso prendiamo download che è di 1 giga e 37 o potremmo prendere multimedia vediamo eccolo qua, 150 mega così lo facciamo veloce, giusto per fare un esempio, andiamo avanti selezioniamo il NAS, quindi il NAS locale, benché l'RDX sia un supporto rimovibile, andiamo a selezionare questa unità perché ci permetterà poi di visualizzare nella prossima schermata appunto anche gli external devices, quindi l'RDX da un Tera con la cartuccia che abbiamo precedentemente form formattato qui vedete map external volume, ovvero c'è la possibilità di mappare il volume e quindi fargli eseguire determinati eh, backup solamente per Uh, determinate aree del, del NAS quindi possiamo andare a creare un backup univoco per quella determinata cartuccia io in questo caso non lo seleziono perché l'esempio di oggi è molto molto semplice rinomino il backup in prova o facciamo così test QNAP rdx clicco su avanti e qui abbiamo la possibilità di Uh, programmare ovviamente il nostro backup, uh, eseguirlo dopo la co il completamento di un altro backup, job di backup, non schedularlo. Oppure possiamo utilizzare la modalità auto backup, che è quella che mi piace di più, nel senso che all'inserimento della cartuccia all'interno del drive, ogni, o meglio, ogni volta che noi inseriremo la cartuccia all'interno del drive, il sistema riconoscerà quella, quella cartuccia e andrà a effettuare, a eseguire il backup sul, sul dispositivo. Um... Clicchiamo su Backup Now, così al termine della creazione del backup andiamo a farci appunto ad eseguire lo stesso in automatico e ricordiamoci di flegare questa uh, box che permette di espellere la cartuccia al termine del backup. In questo modo è eh, ovviamente eh, terminato il backup, la cartuccia viene espulsa dal sistema, dal driver di X e resa offline, quindi smontata fisicamente dal suo dispositivo. In questo modo ovviamente non ci sono più Uh, sistemi esterni uh, device esterni collegati al NAS quindi lo vedremo poi uh, successivamente e appunto sarà eh, un backup sicuro e protetto da eventuali ransomware o criptolocker o quant'altro, o possibili anche guasti, quindi come scarica atmosferica, non essendo fisicamente più collegata a nessuna parte metallica, nessuna parte elettrica, eh, è molto più sicura. Ovviamente il consiglio è quello di portare appunto poi la cartuccia fuori ovviamente dall'azienda, in un'altra sede, piuttosto che a casa del titolare via, o in un altro ufficio. Clicchiamo su next, possiamo andare ad applicare ulteriori filtri e via dicendo, in questo caso viene utilizzata eh, la deduplica, quindi il primo backup sarà quello più lungo in termini di tempi, dopodiché, essendo una deduplica, verrà ovviamente ehm, creato una sorta di incrementale, quindi i dati verranno scritti in maniera più rapida. Creiamo il backup e ora il dispositivo, il QNAP, andrà a eseguire il suo primo backup sulla cartuccia. Come vedete è in esecuzione e qui poi non troveremo più la nostra cartuccia perché è stato eseguito e a breve sarà smontata la cartuccia. Spero, ecco appunto stavo per dire spero si sentirà il rumore dell'espulsione il backup è stato eseguito, la cartuccia è stata espulsa, infatti noi qui non troviamo più nessun dispositivo collegato al nostro NAS app. Quindi la cosa interessante è proprio questa. Ora, avendo creato eh, questa eh, regola per cui all'inserimento della cartuccia il backup parte in automatico, rifacciamo la stessa procedura andando ad inserire la cartuccia. Adesso l'ho inserita nuovamente all'interno del drive, verrà riconosciuta dal sistema ora non ci sono device ma è appena comparsa qui nella maschera dovremmo appunto vedere che il sistema ha riniziato ad effettuare il suo backup quindi ovviamente sarà ancora più veloce di prima perché non ci sono appunto nuovi file da andare a scrivere il backup è ovviamente eseguito con successo ma l'importante è che poi il giorno dopo, la settimana dopo appunto quando ci sono nuovi eh, dati da scrivere la cartuccia verrà espulta, espulsa e quindi saremo sicuri del nostro backup e questo è tutto quindi l'integrazione semplice, economica e flessibile tra le soluzioni NAS, QNAP e le soluzioni RDX di Overland-Humberg è terminata